Ciao e benvenuto nel canale di Supercell.it, il software definitivo per i venditori online su Facebook Marketplace. Se sogni di vendere di più, più velocemente e più facilmente su Facebook Marketplace, sei nel posto giusto. In questo canale ti sveleremo tutti i segreti per usare Supercell.it e trasformare il tuo hobby in una fonte di reddito stabile e divertente. Supercell.it è un software basato sull'intelligenza artificiale che fa tutto il lavoro al posto tuo. Crea annunci intelligenti e personalizzati per il tuo prodotto, ti fornisce un account Facebook professionale dedicato per vendere, e ti offre una soluzione pubblicitaria economica ma altamente efficace. Con Supercell.it puoi raggiungere centinaia di migliaia di persone che stanno attivamente cercando il tuo prodotto su Facebook Marketplace, spendendo poco e vendendo tanto supercell.it ti offre annunci studiati per convertire a partire da soli 3 centesimi l'uno con l'intelligenza artificiale proprietaria di supercell e se vuoi provare il nostro servizio gratuitamente abbiamo una sorpresa per te richiedi la demo gratuita e riceverai 1400 annunci intelligenti su facebook marketplace per il tuo prodotto ed un account facebook professionale dedicato per vendere così potrai vendere su facebook anche se non hai mai avuto facebook in vita tua non perdere questa opportunità unica. Visita il nostro sito supercell.it e compila il form di contatto, riceverai il questionario via email e, se accettato, riceverai 14 giorni di prova gratuita, 1400 annunci in omaggio e un account Facebook professionale dedicato per vendere. Tutto completamente gratis. Cosa aspetti? Iscriviti al nostro canale e attiva la campanella per non perderti i nostri video. Ti aspettiamo. E tu? Cosa vendi su Facebook Marketplace? Lascia un commento qui sotto e facci sapere quali sono i tuoi prodotti preferiti e le tue sfide da venditore. Saremo felici di leggerti e di darti qualche consiglio. A presto!